Ciao, io sono Sara e nella vita sono project manager, lavoro in una società che si occupa di ingegneria ambientale e non solo. L'evento Vita straordinaria Live Online l'ho conosciuto perché già da circa due anni ormai sono nel, nel gruppo Facebook di Patrizia Sette Educati. Sono venuta a conoscenza di, di questo fantastico evento proprio all'interno del, del gruppo stesso. Ho deciso di partecipare a questo evento perché mi piacciono molto ehm, gli eventi in generale di Patrizia. E li trovo dei momenti proprio di, di grande crescita, di riflessione, di spunti. Arrivano sempre tantissime informazioni e verità proprio nel momento preciso in cui eh, occorre che, che ti arrivino. Mi trovo in un momento della mia vita in cui è come se percepissi che ci deve essere un passaggio importante, un cambiamento, una svolta da fare e quindi ho sentito una sorta proprio di, di vera e propria chiamata. Inizialmente avevo quasi rinunciato a partecipare perché già sapevo che il venerdì sarei stata impegnata per lavoro avevo scritto questo a Patrizia e lei mi disse meglio due giorni che niente. E lì infatti ci ho pensato, ho detto assolutamente sì, partecipo. Poi durante questa masterclass invece cosa è successo? Che ho sentito proprio la vera e propria chiamata a fare qualcosa di più, eh, lavorare in maniera più incisiva, sfruttare di più l'evento e quindi ho deciso di partecipare quindi, con, con la formula VIP in cui avrei avuto anche la possibilità di fare anche un incontro direttamente con lei in generale mi è piaciuto tutto mi è piaciuta tantissimo l'energia che si è creata questa diciamo forte connessione e intimità nonostante fossimo poi tutti ognuno nella propria abitazione mi sono piaciute tantissimo le condivisioni fatte anche da alcuni compagni di, di percorso che hanno proprio riportato le loro esperienze mi sono arrivati tantissimi proprio schiaffoni, tantissime sberle in quel senso che mi hanno in qualche modo dato un'ulteriore svegliata e mi sono arrivate anche delle, delle forti consapevolezze, pur avendo partecipato solo due giorni e non tre. Una diciamo delle, delle condivisioni che mi ha toccata più nel profondo è stata quella di Paola, in cui raccontava di come è riuscita, proprio lavorando sodo, chiaramente a cambiare la sua vita, dedicando più spazio a se stessa, imparando ad ascoltarsi, imparando anche a creare un giusto equilibrio tra la sua vita, le sue passioni, Interessi è quella che è la sua, la sua sfera, comunque lavorativa, a cui in questo momento ambisco anch'io: proprio il desiderio di riuscire a, a fare un lavoro di questo tipo e la sua esperienza mi ha proprio toccata perché l'ho sentita molto vicina a ciò che sto vivendo in questo momento. Poi mi sono piaciuti tantissimo gli ospiti. Alina mi è piaciuta tantissimo, Daniele Cassioli e Stefano Piozzo che sono stati veramente meravigliosi, soprattutto l'intervento di Stefano, un susseguirsi di consapevolezze, anche lì mi arrivavano degli sberloni, portare la mia attenzione su quegli aspetti che in questo momento sono diventati veramente importanti, urgenti e è necessario proprio portare l'attenzione la, e fare quel, quel salto, quel, quel passo in avanti. Ecco, non è più tempo di, di indugiare. Ciò che più mi ha colpito dell'evento, proprio quel tipo di, di energia, di intimità, di connessione che si è creata con l'intero gruppo e con la stessa Patrizia. Abbiamo lavorato veramente tanto, abbiamo lavorato nel profondo, anche su degli aspetti che comunque lì per lì sono scomodi. È stato molto nutriente il fatto che sia arrivato così tanto, pur non essendo vicini fisicamente, è stata una cosa per me meravigliosa. Proprio il fatto di poter portare ognuno nella propria casa un po' di, di questa energia, di questo quest amore, perché poi alla fine siamo tutti mossi da da quell'intento, insomma, l'amore verso noi stessi e verso le persone che, che comunque ci stanno vicine. Non è più possibile veramente ragionare solamente sul, ognuno sul proprio orticello. È evidente che siamo proprio tutti connessi e quindi è assolutamente indispensabile che ognuno di noi in qualche maniera comunque lavori anche per dare un proprio contributo. Ciò che mi porto dentro è sicuramente l'aver consapevolizzato alcuni sabotaggi, e alcune limitazioni che per terrore, per paura mi stavo costruendo e il fatto di essere riuscita in qualche modo a, a capire eh, che stavo facendo questo. Eh, questa è una grande conquista eh, a cui sono arrivata col, col lavoro del bambino interiore, il fatto proprio di scappare da quel qualcosa che mi terrorizzava, ecco, il fatto di, di capire che è proprio verso quel tipo di, di paura e, e di terrore che ogni tanto mi viene che, che devo andare. E quindi mi porta a casa una grandissima consapevolezza del, del lavoro che è stato fatto e più che altro di quanto appunto ho potuto tirar fuori attraverso il lavoro che è stato fatto in un senso proprio di, di, di amore di conforto il fatto di, di sapere comunque che, che non sono sola e che ho la possibilità eh, di lavorare anche comunque con il supporto di, di persone fantastiche con le quali ho avuto anche modo di, di entrare più in contatto e il fatto di sapere che c'è la possibilità di poter far quel passo oltre di non dover rimanere in qualche modo condizionata ecco, dalla, dalla mia paura, da, dai miei limiti. Un'esperienza di questo tipo io mi sento di, di consigliarla assolutamente, sia perché comunque è, è un momento di scambio veramente importante e fa veramente bene al cuore e all'anima sentire anche le esperienze eh, degli altri compagni che ce l'hanno fatta, eh, sia perché darsi la possibilità di, di poter raggiungere i propri obiettivi, i propri sogni attraverso la guida di, di una persona preparata ma anche al tempo stesso, cioè umana si vede che a Patrizia comunque sta a cuore il percorso che noi facciamo, è proprio una missione penso che sia comunque una grossissima opportunità e è un privilegio anche al tempo stesso che possiamo avere e un regalo che ci possiamo fare penso che il lavoro su di noi, fatto in in una maniera così importante sia uno dei più bei regali che ci possiamo fare. Quello che poi ne deriva sicuramente è inestimabile a livello proprio di rapporti umani, di gratificazione anche verso noi stessi, di consapevolezza di, di, di, proprio di, di evoluzione, di percorso di crescita, ti lascia proprio una bella gioia nel cuore. Sono stati due giorni veramente densi, ricchi, pieni di, di tante cose, di tante emozioni, di tanti sentimenti, eh, anche laddove comunque stavi male quel pochino nel fare certi esercizi, però poi c'era sempre comunque mh, un ritorno molto, molto gioioso, molto, eh, molto affettuoso, il fatto di sentirti comunque un po' una parte di di un tutto, persone con cui comunque tu, tu ti capisci tu parli la, la stessa lingua cosa che non sempre nella, nella nostra quotidianità è sempre fattibile penso anche alle, alle relazioni e ai rapporti di lavoro non sempre si, si riesce a parlare diciamo, una, una lingua simile in questi termini mi porto dentro, ho tantissima veramente ricchezza nel cuore il cuore è pieno e io mi sento di di consigliarlo anche solamente per questo, anche laddove magari ci sia un po' di scetticismo. Già solo quello è un ottimo motivo per fare un'esperienza di questo tipo, oltre al fatto che comunque tutto quanto facciamo per, per la nostra crescita è, è qualcosa che poi comunque ci, ci rimane nessuno ce lo può portare via. Sintetizzare, diciamo, quanto ho vissuto in, in questi giorni con una sola parola mi viene unione, ecco, una parola però ce ne sarebbero tante altre. Quando ho finito il corso la prima cosa che ho pensato è stata <ride> mettiti subito al lavoro e soprattutto sul mio lavoro personale in quel momento ho espanso subito tutta una serie di, di cose che, che erano arrivate che c'era proprio bisogno che io lasciassi andare e ho sentito la chiamata di fare anche lo step per il percorso intensivo e quindi Patrizia ti ringrazio tantissimo per, per questa esperienza due giorni su tre per quanto mi riguarda due giorni ma sono stati veramente ricchissimi di tante cose mi porto a casa tanta gioia, tanto proprio calore, eh, tanto amore dentro il mio cuore, e tanta gratitudine eh, verso proprio questo lavoro fatto insieme, verso il gruppo, verso la, la generosità delle persone che comunque si mettono in gioco, condividono la loro esperienza. Grazie grandissimo a te e a tutto il team che comunque siete un po' la guida e anche al tempo stesso i collanti di, di tutto questo. Quindi grazie, spero di, insomma, di, di rivedervi presto dal vivo a questo punto.